Andiamo, ragazzi. Allora, focus. La sfida lo sapete qual è. Se raggiungiamo 999 munizioni di qualunque tipo, è fatta. Non possiamo più continuare. Quindi, un tizio eliminato. Ripeto, per la prima fase del game, ragazzi, noi non credo avremo problemi. Perché all'inizio nessuno ha così tante munizioni. Possiamo eliminare quanta gente vogliamo e non è un problema. Il problema comincia a essere dopo. In cui, verso end game, la maggior parte delle persone hanno accumulato un bel po' di munizioni. E quindi comincia a essere un po' più rischioso girare e raccogliere munizioni senza far caso al numero. Quindi più nella fase successiva del game controlliamo Volevo dirvi ragazzi soprattutto che io non posso barare perché sto registrando questo video in live Mentre sono in live appunto sul sito Viola con i ragazzi che appunto mi controllano Quindi se anche voi volete aggiungervi e guardare video neanche prima O giocare con me a Fortnite, a Code Warzone e ad Hyper Escape Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e mi iniziate a seguire ragazzi Perché più o meno ogni sera siamo in live o meglio Tardo pomeriggio, prima serata, diciamo così Il sì, tizio cioè, che stava sparando, stava sparando qualcuno, sbaglio uh, C'è qualcuno con qualche arma pericolosa Che cos'è? Ah, è sempre un bot, ok È il P90, è il P90, ok Oh, dai, quanta gente c'era? Ma tutti sono tipo? Come hai fatto a non morire? Tu aspetta, che arma avevi? Con questo non c'aveva armi Vabbè, ok Sta gente in giro, però è dall'altro lato Io per ora voglio restare un attimo di agency Vedere se riesco a lutarmi il, um, il bunker È promesso, prego Eeeh, ciao Pure sotto Sono non nei condotti Eh vabbè, Jules però, eh Certo che sei proprio scandaloso certe volte È un, non è un, bot, non, è un non è un bot, non è un bot Non è un bot, non è un bot, ok non, non lo capivo. Allora, ragazzi, vi dico una cosa che probabilmente vi farà ritorcere da dentro la tomba. Non prendo la drum gun. Però ho un motivo valido per non farlo. In pratica: sta qualcun altro, comunque, sì. In pratica ragazzi non prendo la drum gun per il semplice fatto che se io non ho una mitraglietta nell'inventario in bassa destra Per controllare se sto raggiungendo 999 di munizioni devo per forza necessariamente andare nell'inventario Dato che non voglio fare così ma voglio essere sempre certo di avere una buonissima visuale su quello che sta accadendo Ragazzi preferisco fare così, mi... non fa niente, lascio la drum gun e mi tengo qualche altra mitraglietta altrettanto buona Uh, pericolosissimo sto tipo, quante munizioni ho eh, però se notate la mitraglietta, ragazzi, è sempre piena di munizioni È sempre quella che sta piena di munizioni Io comunque me ne comincio a levare un paio Non tante Perché comunque... Sono ancora un po' pocucce per ora In realtà forse me le sei dovute riprendere Però non fa niente E stiamo attenti mo in questa zona Perché qui è sempre pericolosissimo lootare Arriva sempre qualcuno mentre apresti bunker Allora, calmi tutti Qui ci possiamo prendere un bel loot Per ora pigliamoci le pozze piccole Vediamo se ci serve altro Pozze piccole, va bene Niente Eh, eh, eh Splash Quasi, quasi Io mi faccio solo questo Le splash le lascio Questa è una shield grande Vabbè, ricordiamocelo più che altro, raga, ma... Per ora questa roba la vorrei evitare. Ma no, calmi tutti. La situazione è sempre particolare. Ma in giro non c'è nessuno? Veramente? Munizioni, come sto messo? Per ora va bene, queste munizioni me le posso tenere. Però devo stare attento ora che vado a lottare le altre persone. Perché effettivamente qualcuno con 700 munizioni, se ha fatto tante kill, le può avere. Ok, cambiamo zona, andiamo Qua prima abbiamo trovato un tizio, ma non credo che ci sia Ora, a posto, uno, ok col... Vabbè, tralasciando che ovviamente il rapino è l'arma più forte del gioco Piena di mobility, è veramente OP eh. Dovrebbero ne in qualche modo oh, Nessuno? Ma Ma in tutto Lazy Lake, manca un'anima viva Ah no, sta sotto uno La faccia, proprio così modici dici. Uh! uh! Ok Ok, sorry man I didn't mean to do that But ok Ah, ha fatto malissimo, poverino All'eslec c'era solo questo, però sta un altro tipo in quella zona Io però se mi avvicino mi sgama sicuro Quindi vediamo se riesco ad avvicinarmi di soppiatto Sta lì, no, ma ha visto? Sì, sì, ha visto, ok Ok, ok, saliamoci sulla testa, dai Si stava preparando col fucile a pompa a farmi male Devo levarmi un po' di munizioni di mitraglietta anche di assalto non farebbe male Va bene così Ok GG Tengo sia gente dietro che uh, Avanti Andiamo avanti magari No sono briganti questi A chi stanno sparando? I briganti sono pericolosissimi Ok ho capito dove stavano sparando il tipo Credo alla sinistra, sulla sinistra Sì infatti Ok stanno andando in quella direzione Ho visto bene Sta lì lo vedo Sta là È senza ma Credo sia senza cure O sbaglio? Non mi voglio avvicinare ai briganti sinceramente Preferisco di no perché insieme ti possono fare un botto di danno Io 200 me lo vorrei tenere sto 200 Ok me lo merito Ok me lo merito Sapevo che c'era un tizio dietro l'ho detto pure prima Me lo merito Ok Dove? Ok Il mio senso di ragno mi aveva detto, copriti anche alle spalle, non so perché, ma il mio senso di ragno me l'aveva detto. Ovviamente arriva il tizio da dietro, ci sta. Ok, andiamocene. Non credo sia ancora qui. No, non lo vedo, non lo vedo. Ok, un po' di tracking brutto ho avuto, ma non fa niente, chiudi qua. Potrebbe starci ancora il tizio di prima, però. Eh, stiamo attenti. Munizioni? Uh, sono nel panico. Ok. Così vanno bene le munizioni. Così vanno bene. Meglio non lasciarne altre, sinceramente. Anzi, forse sono un po'. No, no. Poche no. Poche no. Ancora con voi questo con, con Calabria Simulator. Ma chi l'ha portato questo Calabria Simulator? Che vi ha fatto via la fissa a tutti. Lo stanno sparando. Sceso. C'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va in tutto questo Qualcosa non mi torna Chi lo stava sparando? Perché quel tizio è rimasto là sotto senza essere sparato da qualcun altro? Perché quell'elicottero non si... Ok si è fermato Il caduto dell'elicottero lo so Quello che non mi torna è che qualcuno lo stava sparando da sotto Io con questo set ci potrei arrivare anche alla fine eh, Quindi magari potremmo anche smettere di dilutare le persone Anche a livello di... I materiali, se non utilizzo troppi, si può arrivare in endgame, raga Mmm, ok Anche se mi sento qualcuno alle spalle Ah, erano i briganti Ma veramente. ma veramente, come è possibile? Ma c'ho veramente i sensi di ragno Ma sono scandaloso, fra... Sta ancora cadendo, sta ancora cadendo, c'è qualcuno Sta ancora cadendo il loot Vuol dire che qualcuno è stato eliminato da poco Ah, controllatina nel cespuglio, la do sempre No ma queste strutture, raga, perché le sono costruite così? Costruiscono i briganti, qualcuno, non lo so Perché la struttura è strana Qualcuno me lo sa dire? Allora, facciamo una cosa Andiamo qui sopra e vediamo se ci sta qualcuno È un po' pericoloso, me ne rendo conto, ma vediamo Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sono in due? GG No, GG niente è andata da quel lato, quello si sta pure a curare, che sta fa. Ma seriamente hai fatto questa cosa! Ma sei serio? Quante munizioni? Mamma mia, panico! Calmi. Calmi. Non mi interessano. Devo andarmene. Usciamo, easy. Ok. Ma oh, quasi quasi quell'apprevigionamento. Pure se siamo in due me lo vado a prendere. Eh? No, non posso andarmelo a prendere. Sì, posso andarmelo a prendere. No, posso fare una cosa molto più intelligente. Ok, ok. Mi è piaciuta, mi è piaciuta 24. Devo fightarlo? Seri? Sono costretto? Non posso andare prima a pillare l'apprevigionamento? No, perché sta in safe. Ok, abbiamo la stessa arma e abbiamo entrambi una buoni buonissima mobility. Lui per il lanciagranate e io per altro. Sbagliato, Reddy. Va bene. GG Questa sfida con tanta mobility mi piace Possiamo andare entrambi dove vogliamo Però lui è svantaggiato rispetto a me Io posso avere una mobility molto migliore I materiali Cioè i materiali Più o meno ce li ho Non so chi dei due aveva peggio la potato aim hey, Ma è andata bene, gg per noi Sfida fatta, non so neanche con quante kill Però gg, ok, gg per lui Bella